Per i primi 18 mesi il tuo contratto sarà di apprendistato. Ah, ok, ok. Ma una volta concluso il contratto di apprendistato, a quel punto ne faremo un altro. Grazie mille. E di che tipo? Sempre apprendistato, ovviamente, ma questa volta per una durata di tre anni. E eh, va bene. Una volta concluso il secondo contratto di apprendistato, allora in quel caso... Sì, ecco... Ne assumeremo un altro.